Continua il nostro cammino di avvento, alle nostre spalle si può notare il cantiere classico per la costruzione e la realizzazione del presepe tradizionale qui in piazza San Pietro ci rimanda tutto questo, se vogliamo, a quello che stiamo vivendo, anche alla luce dei temi sinodali che ci sono stati proposti, i cantieri di Betania, una conseguenza del percorso fatto l'anno scorso insieme tutta la Chiesa italiana. Sì, siamo in cantiere effettivamente, ma se vogliamo costruire insieme, peraltro se vogliamo erigere qualcosa di nuovo, di bello e di affascinante per certi versi. Il, quello che è il fascino della, della fede, del cammino di fede che ognuno di noi dovrebbe vivere, dobbiamo convertirci, dobbiamo cambiare, cambiare vita, siamo tutti chiamati alla conversione, questa domenica il Battista ci chiama a conversione, è necessaria la conversione perché altrimenti non riusciremmo a capire eh, questa venuta di, di, di Dio sulla terra, come potremmo come potremmo accettare che un bambino attaccato al seno di una madre eh, sia proprio il figlio di Dio che deve venire? Come potremmo capire in tanta povertà, dentro una stalla, ecco questa luce, accogliere questa luce e capirla fino in fondo per riconoscere insomma che quel bambino che verrà è Gesù, il figlio di Dio, c'è bisogno di conversione. Bisogna per dirla con Antonino Bello, convertire lo sguardo, per essere non cristiani affermati, ma cristiani affamati in questo gioco di parole, affamati di pace, di amore, eh, di gioia che può venire appunto solo dal Signore e, e così accogliere la novità di vita che passa, che ci fa passare, dice D'Antonino Bello, dalle parole ai fatti. Ci resta ancora da fare molto, sono una ventina di giorni dal Natale e così mi è capitata tra le mani una preghiera molto bella di Charles de Foucault che ha composto proprio a 20 giorni del Natale, ancora 20 giorni, il tempo si avvicina potremmo fare nostre le sue parole, convertimi, convertimi mio Signore, te lo chiedo nel tuo nome, ricordati che hai promesso di concedere tutto ciò che ti viene chiesto nel tuo nome e di donare lo Spirito Santo a chiunque te lo chiede, mio Dio dammi lo Spirito Santo, il tuo Spirito e fammi passare questo avvento e tutti i giorni della mia vita glorificando te, questo potrebbe essere il nostro impegno, glorificare Dio con la nostra vita, testimoniandolo agli altri, buon cammino di avvento! ancora per questi giorni.